Ci rimane da guardare insieme l'ultimo esercizio direi che è quello del lab 12 forse quello che conoscete meglio perché l'abbiamo già fatto in laboratorio quindi è il primo che avete fatto che era quello sui contatti adesso abbiamo 20 minuti quindi non è detto che riuscirò a terminarlo, al limite lo accendiamo poi lo termino offline um, c'è un file che indica delle persone nomi di persone, numeri di telefono e presenza all'interno di un albergo giorno di arrivo e giorno di partenza dove i giorni sono indicati semplicemente con un valore numerico un file che contiene dei sospetti e cosa deve fare il programma? Il programma deve prendere per ogni sospetto eh, quali sono le persone con cui il tale sospetto ha avuto contatti. Come faccio a determinare questi contatti? Prendo questa signora, Anna Neri, vado a vedere in quali giorni è stata nell'albergo, quindi dal 95 al 100, e vado a vedere quali altri ospiti erano presenti in questi giorni. Quindi, ad esempio, Mario Rossi è arrivato al giorno 100, che è lo stesso giorno in cui Anna Neri è uscita, e quindi possibilmente, è possibile che si siano incontrati. Eh, Paolo Verdi invece, dal, 112 al 112, dal 105 al 112, sicuramente non ha incontrato Anna Neri perché è arrivato cinque giorni dopo che lei è andata via. Quindi, questo è il tipo di, di controllo che dobbiamo fare. Allora, anche qua eh, leggiamo il file delle presenze. E poi il file dei sospetti possiamo anche non memorizzarlo, semplicemente leggiamo una riga per volta e la, e la, elaboria, la possiamo elaborare. Quindi proviamo un po' a dare una soluzione a questo esercizio. Leggi gli ospiti dell'albergo. E questi ospiti qua li posso memorizzare come lista di dizionari. La cosa più semplice, la lista di record. Mm? Quindi ospiti uguale una lista vuota uh, with uh, open nome file R. Encoding. S F for riga in F. Campi sono riga. Punto R strip barra n, punto splitta sulla virgola, presenza è qua. splitta sulla virgola senza nessuna stranezza. Split virgola. E quindi potrò aggiungere agli ospiti. un nuovo record in cui ho il nome che è campi di 0 ho il telefono che è campi di 1 giusto? sì e poi in e out ingresso e uscita che è, che è int di campi di 2 e l'uscita è int di campi di tre ospiti leggi uh, presenze.txt facendo un attimo, stavo eseguendo quello di prima eh, sì, devo chiamarlo il main se no non fa nulla ok, quindi questi sono i dati una lista di dizionari, semplice semplice adesso <coughs> andiamo a leggere l'altro file con, con i sospetti e per ciascun sospetto che eh, si legge in un'istruzione sola perché è semplicemente una serie di nomi separati da capo, quindi un, un read lines mi legge l'intero file in un colpo solo. Quindi addirittura potrei, se non dobbiamo fare controllo degli errori, degli arrivari potrei dire che sospetti uguale, eh, vabbè, facciamolo qua. F uguale open, sospetti. lettura, encoding, sospetti, è f.readlines, f.close, no, readlines già legge una lista di stringhe e ogni stringa corrisponde a una riga. L'unico problema è che queste righe lette dal read lines contengono ancora il barra n, che quindi sarebbe opportuno ripulire. Quindi sospetti uguale eh, s.rstrip barra n con s in sospetti. Sostituiamo ogni elemento S col suo strip. A questo punto, per ogni sospetto, vado a cercare i contatti. Quindi for sospetto in sospetti, cerca contatti di quel sospetto all'interno degli ospiti. Metto in una funzione così. Non ho troppo, troppa indentazione dentro il main. Quindi mi costruisco una funzione, cerca contatti, ospite, eh, no scusate, sospetto, ospiti, in cui faccio quella verifica. Allora, la prima cosa che devo fare è capire il mio sospetto quando è arrivato quando è andato via quindi cerca il sospetto tra gli ospiti e or, eh, ospite in ospiti se ospite il nome uguale sospetto ricordiamo che il sospetto è solo una stringa eh? se il nome di quell'ospite è quello allora questo ospite è il mio sospetto mm? ospite sospetto uguale ospite quindi io Qua entro con una stringa sospetto e da questo ciclo for esco con un record ospite sospetto che punta, che fa riferimento all'elemento della lista che rappresenta me stesso, rappresenta il mio sospetto. Da cui posso eh, calcolare che l'ingresso del sospetto è ospite sospetto di in e l'uscita del sospetto uguale ospite sospetto i out e che ho trovato me stesso quando entro e quando esco. Adesso devo andare a controllare tutti gli altri se sono entrati barra usciti in, una, in un arco di giorni che si sovrapponga col mio. Quindi adesso punto adesso controllo tutti gli altri. Quindi di nuovo for ospite in ospiti adesso me stesso mi devo escludere quindi if ospite diverso da ospite sospetto cioè se non sono io perché sennò non ha senso confrontarmi con me stesso possono capitare due cose l'ospite sospetto e l'ospite sospetto si sono incontrati oppure no. Um, L'unico allora, caso in cui non si sono incontrati è quando uno dei due è andato via prima che l'altro arrivasse. Cioè se il mio in, il mio out è prima del tuo in, non ci siamo incontrati, se il tuo in è maggiore del mio out, non ci siamo incontrati. In tutti gli altri casi, ci siamo incontrati, direi. Poi, che ci possiamo essere incontrati nel senso che io sono arrivato e sono andato via, e tu sei arrivato dopo di me, sei andato via prima di me, va bene, quindi il tuo, la tua permanenza è stata un sottoinsieme della mia oppure ci siamo, siamo, tu, io sono arrivato, sei arrivato tu, vado via io, vai via tu e quindi le due permanenti ci sono accavallate ma comunque hanno un'intersezione diversa da zero l'unico modo per avere un'intersezione uguale a zero è, è proprio che eh, il mio max sia minore del tuo min o viceversa quindi se Uh, abbiamo detto ospite diciamo così incontrati, mettiamo una, una variabile booleana così è più facile si sono incontrati se anzi no, non incontrati se abbiamo detto il mio max è minore del tuo min quindi ospite sospetto di out è minore di ospite di in, tu sei entrato dopo che io sono uscito, oppure io sono uscito dopo che tu sei entrato, quindi ospite sospetto di out, no di in scusate, io sono arrivato dopo che tu sei andato via. Aspetta, io sono uscito, tu sei entrato dopo che io sia uscito, ok. Oppure, l'ospite sospetto in è maggiore dell'ospite di out. Giusto? Quindi ho due condizioni. O tu sei arrivato dopo che io sia andato via o tu sei andato via prima che io arrivassi. Allora a questo punto è la condizione che dice che noi non ci siamo visti. Il sospetto è se, se invece ci siamo visti o ci siamo potuti vedere. Quindi se not non incontrati, e questa doppia negazione un po' confonde le idee, Se non, non è vero che non ci siamo incontrati, allora dovrò stampare che... Cosa è che devo stampare? Contatto con... F, contatto con... Ospite di nome, telefono, ospite di telefono. Qui dovevamo stampare contatti sospetti di sospetto. Andiamo un po'. Allora, qui dice, contatti sospetti di Anna Neri, contatto con Mario Rossi, Chiara Maria Azzurri, Pdor. Vediamo un po' se è vero. Sì. Contatti del cliente Paolo Verdi, Rossi, Zito, Pdor. Rossi, Pdor, Zito. Vabbè, l'ordine non importa. Contatti del cliente Guido Guido, vabbè, qui mi dà un'eccezione perché effettivamente questo qua non ha avuto contatti. E io cosa sto facendo nel caso in cui lui non abbia avuto contatti la funzione cerca contatti cosa mi dice? la variabile di ospite sospetto reference before assignment perché ospite sospetto non è stato trovato proprio perché questo signor guido guidi No, c'è. Vabbè, queste qua in realtà non le abbiamo usate, quindi le possiamo anche togliere. Però non era quello il problema, ovviamente. Ospite sospetto. Ah, uh, ok, ok, ok, capito. Non era Guido Guidi, ma era Uno Nessuno il problema. Tra i sospetti c'è uno che si chiama Uno Nessuno, che non c'è nelle presenze proprio non è mai stato in quell'hotel lì e quindi giustamente quando io dico cerco me stesso, eh, non ci sono e quindi questo ospite sospetto non viene trovato, quindi nel caso in cui non venga trovato possiamo dire come faccio a accorgermi, allora inizializziamolo ha allora, un valore nulla e poi abbiamo, ci chiediamo se ospite sospetto uguale none, allora usciamo da questa procedura dicendo che il, so, il signore qua, sospetto, non è mai stato in hotel. e ritorniamo dalla funzione perché tanto è inutile andare a fare ricerche se non l'abbiamo trovato okay? quindi contatti sospetti di questo qui non ha nessun contatto questo qui invece non è mai stato nell'hotel quindi anche lui ovviamente non può avere contatti anche qua potremmo dire contatti sospetti nessuno potremmo metterlo eh, miglioriamo un pochino quindi mettiamoci un flag che ci dice se ne abbiamo trovato almeno uno e poi alla fine se non ho trovato print nessun contatto così è un pochino più leggibile contatti sospetti di ti dai vari contatti, con Guido Guidi nessun contatto, invece uno nessuno non è mai stato nell'hotel. Qui in questo caso siamo la seconda, seconda struttura dati, che era quella dei sospetti, era, era molto semplice e quindi anche la lettura del file non ci ha creato né, né problemi né particolare tempo no, speso. Ok, direi che contrariamente alle previsioni siamo riusciti a finire tutti gli esercizi che ci eravamo proposti, quindi per oggi siamo alle 14.27, possiamo chiudere. L'ultima lezione di programmazione, ci vedremo ancora appunto tra oggi e domani tre volte online per fare le, gli esercizi di teoria e poi ci vedremo in un contesto un pochino più ansiogeno che è quello dell'esame, ma da lì si deve passare, quindi in bocca al lupo anche per l'esame. Ricordatevi di fare questionari o CPD, altrimenti divento antipatico. Buona giornata.